Ciao ragazzi benvenuti al nuovo video come avrete letto sicuramente dal titolo abbiamo fatto una scoperta per quanto riguarda le tracce di Post Malone vale a dire che il vibrato che fa lui generalmente sui pezzi non lo fa di per sé con la voce, con la gola ma lo fanno i fonici quindi anche in questo caso gli eroi siamo noi andiamo a vedere come funziona Ok ragazzi, ero qua in studio con Hermes, stavamo provando a remulare Rockstar a livello di mixaggio e al di là delle fantastiche gag di pronuncia d'inglese, io vi dico, no, non state a vedere quello ma guardate più che altro in fase teorica il mixaggio, ci siamo riscontrati in una cosa Hermes riesce a fare il vibrato di Post Malone, riusciva a fare la voce un po' vibrata però l'autotune lo, lo correggeva e sfalsava e ci siamo detti è impossibile che si siano messi a correggere un vibrato in fase di post produzione piuttosto che nel cantato Quindi ho pensato che alla base di tutto ci fosse una voce pulita che in fase di mixaggio per scelta artistica e stilistica Veniva poi trattata facendola tremare a quella maniera Ma come? Il trucco ragazzi sta nell'autotune Adesso vi faccio vedere come un tutorial normale come ho mixato questa voce seguendo i canoni di Post Malone Poi inoltre vi faccio vedere come ho lavorato questa traccia. Che è quella dell'effetto vibrato? Ok, andiamo in sessione. Vi faccio sentire, innanzitutto, con senza effetti. <totiposanica> ok partiamo dal beat che ci ho fatto una piccola correzione poi dopo parliamo della voce principale delle doppie voci ecco riverbero e delay e per ultimo terrei il segreto allora partiamo dal beat appunto come avevo detto ho fatto solamente una correzione di equalizzazione qua che c'erano delle frequenze trattate un po' male a livello melodico sentite Sentite così è più pulito, abbiamo levato quella risonanza fastidiosa che rendeva più bagnato anche il beat. Adesso abbiamo asciugato tutto anche perché lì ci vogliono, ho sentito le frequenze del riverbero nella, nella voce di, di Post Malone. Quindi abbiamo pulito il riverbero del beat per dare il riverbero della voce. Sulla voce ho fatto dei movimenti che generalmente non uso fare, ovvero autotune vabbè è sempre normale, questo non è quello segreto fra virgolette, quindi C minor e come vedete tutto tranquillo come sempre. Poi, primo equalizzatore. Con il primo equalizzatore ho levato drasticamente tutta la risonanza vocale, che, fate caso, è nello stesso punto laddove ho tagliato anche il beat, per dare poi dopo, con il riverbero, movimento in quell'area lì. Però se ci mettessimo anche la voce faremmo solamente casino. Inoltre ho accentuato una frequenza che generalmente taglio, però l'ho sentita particolarmente presente nei mixaggi di Post Malone. Sarà per le loro attrezzature o per come canta lui. L'ho tirata talmente tanto su che poi dopo me la sono regolata con calma, però doveva avere quell'input di frequenza. Lo stesso trattamento poi è stato fatto anche in realtà nell'altra parte, quella con l'effetto. Ok, ho messo un saturatore, ho tolto un pochino di più questa zona qua e ho accentuato ancora di più quest'altra, rendendola un pochino più frizzantina. Table, a... Ho compresso per ridare un pochino su di corpo, di voce, che avevamo perso. Table, a... Do trying... Dopodiché... Con questo equalizzatore ho, diciamo, dato una struttura un pochino più importante alla voce. Abbiamo ricorretto le parti troppo eccessive di quel movimento che avevamo dato con questo equalizzatore qua. Abbiamo corretto un pochino di naso e un pochino delle basse frequenze che ancora uscivano fuori dal mix. Vi faccio sentire l'intervento vi ah. faccio risentire di nuovo table, boy, a... trying... ci siamo tornati un attimo a posto diciamo con questa cosa qua dopo ho messo un rider perché essendo che la pronuncia comunque sia non italiana Hermes nel cercare di cantare ogni tanto calava con l'intenzione vocale l'intensità vocale e abbiamo ridato con questo effetto qua Do your is a group is to... uh... E come vedete è la stessa catena che abbiamo fatto anche nell'altra voce perché comunque dovevano risultare uguali. L'unica cosa che cambia è l'autotune. Ora passiamo ai riverberi. I riverberi appunto come vi ho detto generalmente... Sapete che io taglio dalle 250 in giù, non voglio sentire niente. In questo caso ci siamo un po' spostati sulle basse frequenze. Il riverbero tarda molto ad entrare, sicché sì ho messo un pre altissimo. Una stanza abbastanza larga e non ho toccato la size. Tutto ciò non mi bastava, ho dovuto mettere anche un'immagine stereo. E l'eco l'ho messo tale e quale a quello che hanno usato loro. Molto lento, ho cercato di emulare anche il suono. Dopodiché ho sentito che c'era anche una bassa voce. L'abbiamo fatta. Qua ho abbassato un pochino per dare un pochino più di cupo alla voce. Immagine stereo un pochino aperta ho aggiunto un saturatore così da non dare fastidio alla voce principale con la secondaria dopodiché ho tagliato un po' le alte perché comunque così diventava troppo aperta come voce e troppo fresca fine lui aveva una voce un pochino più chiusa Masterizzando ho messo un compressore vertigo così almeno mi controllava tutte le frequenze, soprattutto le medie che erano molto accentuate. Poi con questo equalizzatore qua abbiamo fatto praticamente la correzione necessaria da fare. Avevamo una voce con un tono vocale molto simile al suo, però dava troppo fastidio. Quindi sempre quel tono lì lo abbiamo corretto e riabbassato, però non lo abbiamo perso perché già di partenza lo avevamo. Quindi vi faccio sentire con essenza questo equalizzatore. abbiamo comunque un timbro molto fine medio alto però abbiamo levato quella nasalità che si sentiva nel pezzo Dopodiché ho messo un multibanda, generalmente lo uso diversamente, però ho voluto pulire anche le basse così da dare molta più spazialità alle medie che avevamo perso con l'intervento di prima. Ho aperto molto l'immagine stereo per far respirare di più il riverbero. E con i limiter, come vedete, ho solamente dato il volume per arrivare a dovere. Ma adesso arriviamo al pezzo forte, l'autotune. Ho usato l'autotune dell'Universal Audio, potete farlo anche con gli autotune normale, solamente che questo qui è più caratteristico per fare questo tipo di effetto. Allora, il trucco dove sta? Il trucco sta nel creare un'onda, ok? Facciamo lavorare l'autotune su un tipo di onda, quindi vedete che la differenza fra la traccia normale, che qua non gli abbiamo messo il vibrato, qua invece gliel'abbiamo messo seguendo l'onda, quella classica, onda tondeggiante ok qui possiamo scegliere anche quadrata o triangolare poi tanto vi faccio vedere l'immagine dei tipi di onde che sono disponibili e il tutto viene controllato da queste manopole qua quelle che a me vedete mettere sempre a zero perché tanto non ho bisogno del tipo di onda allora con la prima si vede l'intensità del vibrato quindi più aumenti più trema Ok? Cosa che può essere ovviamente controllata insieme al pitch perché più aggiungi il pitch automaticamente più l'effetto si fa sentire, ok? Poi con questo lato di qua praticamente controllate dopo quanto inizia a vibrare la voce. Quindi vi fa praticamente come quando metti il predelay, ok? Più aumenti qua, più il vibrato inizia a tardare. Fatto questo, le formanti le ho attenuate un pochino perché, se no era troppo troppo forte il suono, possiamo sentire il risultato finito. Ok ragazzi, niente di più semplice, bastava giocare con le onde. Io vi invito a iscrivervi quindi a questo canale per rimanere sempre aggiornati, attivare la campanellina e noi ci vediamo nel prossimo video.